Ciao, come state? Ah, torniamo di nuovo al nostro appuntamento del martedì e quindi come sempre eh, ho cercato un, un argomento da poter così proporre per domani mattina nella nostra diretta delle 9:15 e un quarto <ride> e mi sono detta, mm, vediamo un po', che cosa potremo parlare domani? Beh, intanto questo weekend sono andata in montagna e con la montagna insomma, pensavo di iniziare a raccogliere le castagne e invece no perché perché le castagne non ci sono ancora mi hanno detto che insomma, gli abitanti del luogo mi hanno detto che sono ancora un po' indietro nel senso che ci vuole ancora un po' prima che eh, si possano raccogliere i ricci quindi dentro le castagne e allora mi è venuto in mente che con le castagne prima o poi riuscirò a fare di nuovo la marmellata a proposito di marmellata di castagne o anche i dolci cercando così nell'archivio i vari dischi bene ho trovato questa che poteva essere una copertina ideale per raccontare un po il nostro martedì mattina la colazione eh, la colazione come vedete insomma ci sono anche qui dietro dove di qua le marmellate e sicuramente ci può essere anche quella di castagne ma ci possono essere anche Marmellate dei frutti di bosco, insomma, tutto quello che un po' ci regala la natura. E allora mi chiedo qual è la vostra colazione? Cioè, siete di quelli che in qualche modo saltano la colazione perché hanno fretta e quindi un caffè veloce via, oppure vi siete a tavola, magari anche alzandovi un'ora prima e cercando insomma di mangiare tutto quello che può apportare una diciamo una sana colazione ma anche una bella giornata lavorativa non solo. Bene, scrivetemelo. Io nel frattempo vi posso dire che una volta mi abbuffavo un po' di più, poi ho deciso di così seguire un pochettino la dieta più o meno eh, e quindi la mia colazione è solamente fatta di eh, latte e quindi un tazzone di latte e caffè e ci puccio dentro quattro biscotti semi integrali eh sì invece una volta mangiavo anche lo yogurt eh, il succo bevevo il succo d'arancia è vero che questo magari lo faccio in estate quando vado via eh, se sono fuori casa magari anche eh, in albergo o non lo so come è successo quest'estate a Creta, che insomma, mi sono lasciata un po' più andare via per le vacanze, diciamo così. Bene, quindi, domani mattina, come sempre, alle 9.15 vi aspetto e aspetto anche di sapere eh, sì, qual è la vostra colazione. Ciao, un bacio!